Pensa. E così iniziarono a passare i giorni e le notti. Credi, così feci, anche quando tutti pensavano che perdessi tempo. Sogna, ad occhi aperti, non mi fermai un istante nel lottare per i miei obiettivi. Così tirai fuori tutto e volai, volai senza mai guardare indietro.